Guerrieri, guerriere, buongiorno! Sentite un po' questa frase Perché cercare soluzioni a tutto è un errore che non ha soluzione Fra qualche secondo vi spiego perché È la maledizione di chiunque faccia Krav Maga, arti marziali, difesa personale Gli amici, le persone che ti chiedono Ma e se uno ti attacca con due coltelli? Ma se vieni aggredito da cinque persone, una con la pistola, una col bastone, una col coltello, due mani nude? C'è un racconto divertente che riguarda Imi, il creatore del Krav Maga, e i suoi allievi. E uno di questi gli aveva chiesto, Imi ci hai insegnato come ci si difende dal bastone, come ci si difende dal coltello, come ci si difende se li attaccano in due? Ma come ti difendi se ti attaccano un gruppo di 5 persone armate? Ehi mi aveva risposto, ma che cosa hai fatto perché 5 persone armate vogliono attaccarti? Il fatto è che non si cercano soluzioni in cima a montagne di errori. Il Krav Maga è un sistema che abitua l'allievo a ragionare in modo tale da poter riconoscere e prevenire le problematiche e quindi le situazioni a rischio e a poterle trattare in modo tale da riuscire a trovare una soluzione adatta al problema e non a pensare in anticipo quale potrebbe essere il problema e a cercare di farlo combaciare con una soluzione precostituita. Quindi riassumendo, non soluzioni su montagne di errori? ma evitare gli errori senza avere montagne di soluzioni, questo è Krav Maga